2 novembre 1967, guerra del Vietnam. Il presidente statunitense Lyndon Johnson convoca i suoi consiglieri, conosciuti come i saggi, per discutere su come cementare il popolo attorno allo sforzo bellico. I saggi ritengono che l'opinione pubblica debba ricevere messaggi ottimistici sullo stato del conflitto. Il 17 novembre Johnson dichiara... Stiamo infliggendo perdite più grosse di quelle che subiamo. Stiamo facendo progressi. Ma due mesi dopo verrà smentito dall'offensiva del Tè.